Buongiorno amore, partiamo oggi? Torniamo a casa? La vacanza è finita? Sì? Andiamo a fare colazione? Anastasia? Amore? Ultima colazione della nostra vacanza. Vane, quanta torta che c'è stamattina. Ani, tu cosa vorresti mangiare? Vediamo cosa prende Vanessa stamattina, cosa sceglie, ne prendi due amore per favore, prendi una anche per me, Ani tu la vuoi la brioche? Prendi ne tre va, no, no, no, no? Ma io ne voglio un'altra di brioche, prendi l'amore, Vanessa cosa ti rifai? Una bella brioche ripiena alla Nutella? Nutella, Poi in realtà non è proprio la Nutella, fa vedere. Sì, ma è buona. È buona, è una crema spalmabile alla nocciola. Poi abbiamo preso un po' di salame, qualche fetta di pane per il viaggio, ok? Così se ci dovesse venire fame mangiamo qualcosina. Non esagero, eh, perché quelli dell'andata li ho buttati tutti, va bene? Sei stanca, amore? Un pochino? Ho preso una fettina di torta per me e Anastasia quando avrà voglia di mangiare perché è un po' stanca è una bella fetta di anguria che stavo mangiando perché qui è buonissima mm. Mm. Mm. ragazzi si torna a casa i nostri quattro giorni sono terminati ci siamo divertiti con i nostri amici tantissimo adesso torniamo a casa e poi vedremo dove si andrà per la prossima vacanza buongiorno e buona colazione piccolina ma perché non vuoi? sei arrabbiata? È arrivato anche papà. Brioche ripiena alla Nutella. Sai? Hai già mangiato la brioche? Adesso ne mangi un'altra. L'anguria L'hai mangiata? Brava, bravissima. L'ho ho preso questa torta perché voglio assaggiarla, però è gigante, eh. Chi ne mangia un pezzo con me? Papà, è arrivato il cappuccino di Anastasia. Lo sai? E qui amore, guarda. Il tuo cappuccino bianco bianco, tutto bianco, tutto, tutto, è tutto bianco, anche la tazza buono? buona. Ascolta, vuoi fare una cosa? Eh. Hai voglia di preparare i panini? Eh. Con il salame? No. no, sei così stanca. Adesso in macchina fai una bella dormita fino a casa. Un eh? pezzettino di uovo sodo, Vane? Mm. Vuoi assaggiarlo? Mm. Guarda che è molto buono, eh ok papo Ani no prepari i panini per dopo dai buongiorno arrivo tre festine a testa se riesci anche quattro tre quattro quattro amore poi le vado a prendere ancora Primo panino pronto Ultimo panino Abbiamo finito il fiatone perché queste scale di questo hotel Mi fanno stancare Anche se c'è l'ascensore Allora ieri sera abbiamo già preparato un po' Le valigie Diciamo praticamente quasi tutto Dobbiamo solo caricarle Ok? Vane, controlla che non ci sia qualcosa in giro. Dai, che adesso dormite in macchina. Guarda, Vanessa. Guarda cosa c'è sul letto. La sorella sta andando a raccoglierlo per te. Basciala che va lei? Brava. Ti oh, picchio? Brava, amore hai visto che avevi già dimenticato il tuo pupazzo dai scendiamo eccoci amore quasi pronti per partire tra qualche ora siamo a casa sei contenta? di la verità un pochino sei contenta di essere a casa? l'acqua mettila nella borsa amore siamo partite adesso ti fai un bel riposino e quando ti svegli siamo a casa eh? eh sì eh è così che funziona bisogna dormire in macchina ciao amore buon viaggio ciao ciao fai riposino poi quando arriviamo a casa mi aiutate a disfare le valigie sì. eh va bene grazie Ciao. si è addormentato amore ha fatto bene Vanessina e c'è Anastasia quasi ancora un pochino sveglia. Ragazzi, anche Anastasia si è addormentata Vanessa dorme da un po' e siete svegliate siamo andate a fare un giro in autogrill eh Abbiamo preso una boccata d'aria, c'è un traffico bestiale, vero bimbe? Sì. Non so che ora arriveremo a casa stasera, speriamo che si sblocchi tra un po'. Eh? Quando avete fame me lo dite che facciamo la pappa. Ma come? È il panino che ho fatto stamattina, non ti ricordi? C'è mm. sì, anche la torta se vuoi, eh? E sì, anche la nutellina, ma la nutellina sì dovrebbe esserci. Six hours later. Subito il cerchietto perché io voglio vederla questa cosa! Guardate, amici, che casino che casino che c'è! Eh, intanto cosa c'è? Ho delle foto che eh, vuoi farci vedere? Fatto, sì, dove le abbiamo fatte? Dove siamo stati noi in eh, Italia? Parte... Ma siamo state all'Italia miniatura alla mini Italia di Rimini. Ci siamo divertite un sacco perché siamo state anche nel parco avventura, vero? La prima foto è questa? Sì? Quando Vanessa e papà sono andati nel tronco in mezzo all'acqua. E il numero uno erano Il tronco era il numero uno, sì. E fai vedere la foto. E questa foto è stata scattata mentre scendavate a tutta velocità, vero? Sì, mi sentivo. Anastasia! Vai. Com'è andata sulla, sul percorso avventura? Bene! Bene! Da percorso siamo scese, però è andata bene. Ah, brava amore, hai messo il cerchietto. Poi questa foto? Sì, questa è sempre sul tronco, a metà, ma che bella foto. Bravo, avete sorriso, bravissimi. Abbiamo guardato di là perché c'è Vedete ragazzi che nel fondo c'è l'Italia in miniatura, bellissima. Poi noi siamo stati tutti insieme sulla gondola, ma forse abbiamo le foto anche della gondola, giusto? Abbiamo io Vanessa che ha preso un pappagallo Ha catturato un pappagallo e gli ha dato una nocciolina Sembra che nella bocca del pappagallo ci siano anche 50 centesimi Non riusciamo a capire Guardate che bella questa foto Vanessa era un pochino agitata Sì, vero, guardate ragazzi, non mi Pesava il pappagallo, va eh? Era pesantissimo, vero? Sì Ok, andiamo facciamo vedere le altre foto sì, Ancora, il sono eh già, ci sono le mie, dove siamo, quando andiamo, siamo andati sulla gondola. Cosa dici? Siamo stati anche sulla gondola, eh, non ti ricordi? A Venezia. Perché non ci sono? Ah, forse le abbiamo... Le abbia, ha papà allora, perché era l'unica foto, credo, che avevo portato su in camera. Va bene, allora, adesso, invece, cosa facciamo? Stasera, se vi, mi aiuterete andiamo a mangiare la pizza allora ragazzi ho fatto pupazzo di Manessa, ma il mio invece la mia babbia e la vostra di la mamma verde è sì, in qualche borsa che adesso andremo ad aprire e scopriremo dove uh, uh, perché ieri pizzo. siamo stati alle giostre sì. adesso ha sparato pupazzo. e ha vinto il pupazzo poi faremo vedere lo sciolto <ride> che ho fatto ok? No, che dai bimbe ascoltatemi bene è già tardi bisogna disfare le valigie farci una doccia e andare a mangiare quindi, muoviamoci. Dai, Ani, prendi lo zainetto, mettitelo sulle spalle. Almeno le cose leggere portatele su voi, io porto quelle pesanti. Dai, questo tu. Cosa c'è qua dentro? Allora questa qui che l'abbiamo finita era di una lesta, Era una lesta. granita alla menta E ci piaceva il bicchiere e l'abbiamo tenuto Poi le scarpe perché le scarpe sono dappertutto In tutte le valigie togliele Poi dopo queste due Poi abbiamo preso della cancelleria Sempre la mini Tutto doppio perché quest'anno cosa inizi tu? Le elementari Le elementari. Le elementari. Le la calcolatrice bellissima Vi faccio quale 9 9, 6 Poi 2, 6, 6 5 ok, cinque. ma fai vedere cosa c'è dietro? Guardate. Bellissima, sì. Cosa c'è dietro alla calcolatrice? Un gioco? Un gioco Guardate, lo usci. C'è il labirinto. Bisogna riuscire a far passare la pallina nel labirinto e farla arrivare dall'altra parte. bellissimo guardate, poi? Guardate, ce l'ho fatta. Brava. Poi Vanessa ha scelto questa tazza stupenda con i disegni in 3D, troppo bella, vedi? L'Italia in miniatura Invece di Rimini. Invece tu hai scelto questo bicchiere. La, Ed io, infine, guardate questa qui. La gomma temperino, è anche un, un temperino. Poi dopo questa. Questa è una gomma che si schiaccia e si allunga. Ok? Bellissima. Un'altra gomma. Vedete? E poi il fine righelli. Infine il righello che si allunga molto bello e comodo. Così tu imparerai ad usare tutte queste cosine, vero? Sì. Sei contenta? Sì, dai, allora, rimettiamo tutto. Ok, dentro. rimettiamo tutto dentro e portiamola su questa, questa bo borsa la bo che la bo mettiamo? Perché... Mettiamo tutti questi accessori nella vostra scrivania. Io porto questa, io porto questa così metto tutto a lavare. Le scarpe, brava, rimettile lì. Ok, andiamo. No Ani tu non puoi eh sì. tutto. No lo porta Vanessa prima che cadi dalle scale Vanessa ha solo uno zainetto Dai saliamo Vai Salite al piano di sopra Mettete tutto sul letto Che ero anche riuscita a fare prima di partire Come sono stata brava Adesso Ma ragazzi cosa c'è qui dentro? Non lo sappiamo non Niente già... Come niente ci sono le scarpe I fazzoletti di carta e un verme <ride> Dai Ok, adesso li apriamo e vediamo cosa c'è dentro e li tiriamo, Ane. Questi li metti nella, nella scrivania, mm -hmm. così li ritroviamo lì, ok? Ma ragazzi, ma lo sapete che domani si va a scuola? Per gli sì. ultimi? Tre giorni. Dai che non farete niente. No, amore, ma non con la borsa, eh? Senza borsa. Li tiri fuori e li metti qua, va bene? Bimbe! Ah, Ani, ma cosa hai fatto? Hai portato sulla valigia amore stai attento che ti fai male Sì, la portata non fare così mentre tu ti facevi le unghie in bagno signorina e allora vorrà dire che Anastasia stasera si mangerà una crepa alla nutella gigante io non e allora vedi darmi una mano signorina <ride> signorina dai grazie amore comunque però stai Guarda... attenta sulle scale ti sei fatta male per portarla tutta rossa Guarda tutta la striscia rossa che qua non si vede. Come? Sì, qua. Ani, devi fare attenzione. Tu sei carina, sei gentile con la mamma, però devi fare attenzione, capito? Ok. Si è passata la nausea? È passata la nausea, poverina Vanessina che sta male in macchina. Soffre tanto la macchina, come me quando ero piccola. <ride> No, io forse una crepe gigante Sì, super super gigante poi lo faremo vedere ai nostri amici che la mamma non dice le bugie e se mi aiutate vi faccio prendere la crepe dopo la pizza o il risotto va bene? ok anch'io alzati <ride> gioia sei una bambina bravissima gigante. <ride> mettila per terra Vanessa oh, no. ti taglio il piede oh, no abbiamo portato sull'acqua ragazze abbiamo sbagliato borsa <ride> però nessun problema avevo tanta sete e ho bevuto ok wow. adesso apriamo la valigia via Ani spostati e le cose di Ani le ritira lei nel suo armadio mentre quelle di Vanessa le ritirerà la Vane, giusto? <ride> aprila <ride> come perché io? mamma allora se le fa ritirare i vestiti con le suoi no Ok, Dai, tanto ti diverti, no? Vai giù, vai di là. mano, dai. Lì ci sono gli oggetti, li ritiriamo dopo. Aprite qui, si, sì. Allora, questa è una felpa. Questi sono divane di Ani, prendili e vai di là e li metti nel tuo armadio. Riesci a prenderli? No, questi sono miei. Ok. Dai, scendi Ani. Brava Vanessa che li ha già presi, non si capisce più niente in queste stanze. E poi Vanessa, ricordate tutti i ragazzi che Vanessa adesso sta camuffando, ma, ma, il, ma il suo armadio è un disastro. Brava amore lei piega tutto ma sei un angioletto tu sei proprio brava amore mio brava brava gioia <ride> che carina Pantaloni ah, brava un Vestito con si. Sì. ma lo sai che sei proprio una brava bambina mica tanto Hai scelto l'outfit per stasera? Sì! Questa magliettina l'avevo comprata prima di, di partire e non l'avevi ancora messa stasera la mettiamo, va bene? Sì, guardate, faccio così. Va bene, adesso sai cosa facciamo? Ci andiamo a fare tutti una bella doccia e ci rinfreschiamo dal lungo viaggio, eh? Ok? Sì. Brava. Fatto. Sei stupenda. Sei, amore? Facciatevi. Wow, amore, ti sei già lavata Facciatevi. e vestita! Guardate, il nodo vediamo un po' come si fa il nodo di questa magliettina. Fai così e basta Che bella, fammi vedere. Sei bellissima, brava Anastasia, veramente sei stata bravissima. Mi hai aiutata, ti sei già lavata. Ho sei pronta la per andare valigcia. a mangiare? Io sì, ho preso la valigia. Sì, adesso mi lavo anch'io e vediamo se anche tua sorella ha qualche intenzione. Aspettate un attimo. Scusi, che intenzioni ha lei questa sera? Eh? Lo sai che sei finita in castigo? Lo sai, vero? Rispondi! Ho detto rispondi! Cos'hai Vanessa? Sei stanca? Dal viaggio? Vai a farti la doccia che dobbiamo andare a mangiare. E vai a farti la doccia? Sì, sì, tu sei stanca. Invece io sono fresca e riposata e tua sorella anche. Del resto, noi non abbiamo viaggiato quanto te, vero? Ragazzi, che mamma mi veniva da muoitare, ma Vanessa, muoitata io no. Allora vuol dire che Vanessa è per, ah, per due volte? No, no, per una. Eh, perché soffre l'auto, poverino. Sì, però l'altra volta la la papà è andato veloce con la macchina. allora. Ma no, erano le curve, non è che è andato veloce. C'erano uh -huh. le curve quella volta sì, che abbiamo, dici tu. Eh, però ho vomitato anche io Vanessa. Ma non, sì. siamo, non siamo andati in Ma cattivo. lì stavamo andando in Liguria, cioè, la strada era chiusa e abbiamo dovuto prendere l'entroterra tutto pieno di curve. Ah, ma, ma ragazzi, voi quando andate in macchina vi viene da vomitare o no? Scrivetelo nei commenti puoi andare fuori a giocare? puoi andare fuori a giocare un pochino senza sporcarti ok? okay? che poi andiamo ciao. ciao ciao faccio metti le scarpe però sì, eh faccio anche un marchez a chi? a quando sono i campanelli dell'occhio ah, ah, ah. ma che scarpe metti? quelle da ginnastica? hai messo le calze? Quelle da è la ginnastica e dove sono? giù? o sono qui? Prova a vedere, vaccina anche per te amore. Stai un po' meglio, ti capisco, eh, che sei stata male oggi, male male male. E poi il viaggio è stato veramente lungo, 6 ore anziché 4. Quindi adesso datti una bella rinfrescata, lavati bene anche la faccia, ok? Ok ragazzi, ci siamo lavate, vestite, io ho disfatto tutte le valigie, infatti sono molto stanca, però andiamo a mangiare una buona pizza e qualcuno il mangerà il risotto. E ci vediamo un attimino, veloce veloce veloce, nel locale in cui andremo a mangiare per i saluti finali, va bene? Siamo arrivati, hai fame vero? Tu oggi praticamente non hai pranzato, adesso arriva subito il risotto, va bene? Dormi? Guarda che adesso arriva il risotto. Sei stanca? Pausa, piccola pausa in attesa che arrivano sì. i risotti. Quanta fame abbiamo, bimbe? tantissimo. Tantissimo, amore. Hai ragione. Ragazzi, dovete sapere che noi stamattina siamo partiti da Rimini alle 9.45-9.50 e siamo arrivati a Novara alle 4:00. Mi alle anche da lì alle 16.20 le bimbe non hanno pranzato perché Vanessa non stava bene Anastasia si è addormentata non aveva fame perché anche lei comunque dopo qualche ora di viaggio comincia a dare i numeri e, e quindi sono affamatissime e sono già le 8 passate ma i nostri amici che sono partiti dopo eh, i nostri dopo amici pranzo. che sono partiti dopo sono do ancora lì aspettare oh. E eh sì che sono ancora in macchina perché il traffico che abbiamo trovato noi l'hanno trovato anche loro, ma arriveranno. Noi abbiamo già fatto la doccia, abbiamo già disfatto le valigie, abbiamo già fatto due lavatrici e ora ci godiamo una cena tranquilla in attesa di andare a nanna perché domani si va a scuola. Quindi io direi Vanessa e Nastasia che il video finisce qua. Che ne dite? Eh? Magari ne facciamo domani? Anzi no, domani no perché poi non avrebbe senso Ma ragazzi tra tre giorni tra Anzi tra due perché voi vedrete questo video domani Quindi tra due giorni per noi sarà l'ultimo giorno di scuola Prima delle vere, vere, verissime vacanze Ma come fai? Ma perché? E non vi svegliamo nulla? Non so, non mi ricordo Anche tu lo fai? Non mi ricordo se lo abbiamo già detto o sì. no Ma noi, zitte, adesso non dite nulla no, quello... Il 27 giugno partiremo ancora per qualche giorno Ma in un'altra località okay. E con altri e amici poi il 27 agosto il 20, e, e poi, vabbè, adesso non svegliamo troppe cose Noi saremo anche in Sicilia a sì, no, fine agosto no, quest'anno Non sai dove andiamo? No. Ah, li è venuto in mente Zic, non c'è più Zic. no non ci sono più gli amici di questa vacanza ma ci saranno altri amici che voi conoscete già ma non vi svegliamo nulla ragazzi, nulla nulla ragazzi, saranno altri sei giorni in un'altra località probabilmente sì vediamo se ve lo ricordate allora ragazzi facciamo una cosa se vi ricordate dove andremo a fine giugno e con chi scrivetelo dove? In attimo ragazzi, guardate sapete, a caso dovete fare questo? Secondo me si. Sì. Allora, ragazzi, il video è finito. Se il video vi è piaciuto, cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel collicione in su. Ciao, ciao! Ci vediamo al prossimo video con la fine della scuola. Chi di voi ha già finito la scuola? Scrivetecelo nei commenti se avete già finito la scuola o altrimenti il giorno in cui la finirete. Ciao, ciao. andiamo a mangiare.